No, rifatelo, rifatelo da 5 punti. 3, 3, 3 2 1. 1 Il volo, ciao ragazzi, ben arrivati a Radio Italia. No, no, basta, eh. basta calmi. Eh no perché Manola era preoccupata dice questi tre ragazzi quando arrivano voi loro sono scalmanati. Vedi come sono solari in Sicilia oh, pieni di giusto, vitalità. È no, giusto è giusto. No come qua giornate oggiosi senza. Hai ragione senza... hai ragione. Per fortuna siete arrivati voi a portarci un po' di sole ragazzi ne avevamo bisogno. Perché noi siamo il sole in un giorno di pioggia. Ma dentro eh. vedi vedi vedi. Comunque vedi, vedi, siete vedi. più belli. Io oh. non so che cosa avete fatto che cosa avete combinato. C'è cioè, chi si allena ho saputo. Chi? Tanto anche. No. no, perché dobbiamo dirlo a quelli che ci ascoltano in radio e ai nostri amici di Radio Italia TV Prima di entrare qui sul palco sì. del Verti Music Place siamo andati in camerino dai sì. ragazzi sì. Sì. E Manola sì. ha tastato i muscoli, Beh, non so perché Beh, in grande forma, però. siete in grande eh. forma eh. No, questo forma. davvero, eh? Grazie, si dice... Stiamo crescendo, stiamo diventando più uomini forse. Più uomini, infatti proprio di questo volevamo parlare Dieci anni di carriera, ragazzi, ce l'avete iniziata, eravate dei pischelletti alti così Adesso vi ritroviamo... Con la barba Veramente, <ride> insomma, degli uomini ma tutto è iniziato quando avevamo 14 anni no? Quindi è stato proprio, abbiamo vissuto una vita insieme ormai 10 anni sono tanti eh? Infatti 10 anni sono veramente tanti Tra l'altro sono volati E devo dire che in 10 anni avete bruciato le tappe Perché avete avuto delle esperienze incredibili ci cioè, avete cantato dappertutto in tutto il mondo Avete vinto Sanremo Avete, avete, avete duettato con artisti internazionali cioè, è veramente una cosa importante Quella che avete fatto in questi 10 anni Vi rendete eh, conto? Eh, beh, a volte sì a volte no ah. Ma va bene così, perché comunque vivere le cose con ingenuità te le fa... Te le fa saporare col tempo ma ti fa vivere anche tutto in modo più umile e più pacato no? e Sicuramente in questi dieci anni dobbiamo dire grazie a, tutte, a tutti i nostri fan Ma soprattutto alle persone che ci hanno aiutato in questo cammino Come il nostro manager Michele Torpedine La Sony che è stata determinante perché si sanno le cose belle ma non si sanno mm -hmm. in retroscena certo. Quindi Sony è stata molto determinante per noi e, e beh grazie a tutti, grazie a loro, grazie a te, grazie a tutti Grazie, a tutti. È veramente che è grazie perché? Che dici <ride> Che fai col microfono? Hai fatto un'espressione strana prima? Pietro. No, ci sono i, i ragazzi della Sony che sono seduti là là Lui ah, ringraziava, ecco. io dicevo, stavano <ride> piangendo <stavano piangere, ride> Fazzolettine, aspetta allora, allora ragazzi, in questi dieci anni avete, cantato, avete avuto modo e occasione di cantare davvero qualunque canzone voi ad un certo punto voleste Ce n'è una che preferite su tutte? La Ma vostra preferita, se sì, c'è di... poi? E una che fa Cecilia, Cecilia, Cecilia. Si chiama Manola Ma sei serio? Rifalla, rifalla, rifalla Ah, Manola Manola, ok, vai No, no, no, sai che c'è un brano che si chiama Amapola Ah, Amapola Amapola, brindissima, Manola. Però scusami, la faccia da Cecilia E quando mi ricapita a me il volo che mi cantano ora in poi ti chiamerò Cecilia Questo è il brano, lo registreremo, anzi, è una promessa Canteremo, un giorno canteremo questo brano Grazie E dedicato a te Ragazzi, tutti, tutti conosciamo, insomma, Grande Amore, sai che è stato sì. il nostro primo vero inedito, anche se la nostra carriera si basa più su, sulle cover, sulla storia della musica italiana, del bel canto, della musica americana eh, seguendo i passi di Pavarotti, di Bocelli Però è chiaro che Grande Amore ci ha regalato tanta emozione È stata la nostra prima canzone Vincendo il Festival di Sanremo sì. E quindi eh, sicuramente quella è forse la canzone più importante per noi Dopo Sole Mio che è stata la prima canzone che abbiamo cantato insieme Infatti questo album racconta in ordine cronologico la nostra storia mm -hmm. O Sole Mio è il primo brano che abbiamo cantato insieme Il mondo un amore così grande il Nessun Dorma e il Libiamo il brindice della Traviata, il progetto che abbiamo fatto certo. con Placido Domingo, è grande amore il nostro inedito. Con Placido Domingo come certo. lo dicono, no, ma con serenità con applauso? È, giu è giusto Placido che la Domingo. prendano con normalità la, la cosa che stanno vivendo perché Vabbè, comunque... Placido Domingo diciamo che facciamo le interviste con Manola, no? Certo, <ride> no, certo. ogni volta lo dicono. me l'hanno detto certo, prima lo so, lo so, me lo so, me le seguo, mai, le, me le loro interviste. No, eh. voi vi rendete conto che siete, non per caricarvi del peso ulteriore, però siete gli italiani che portano in giro per il mondo il bel Canto, cioè, forse siete gli unici È una grande responsabilità Ne siamo consapevoli di questo E cerchiamo di, di, di fare le cose giuste non si... Dando un, un buon esempio Noi siamo orgogliosi del, di, Dei brani che cantiamo Perché fanno parte del, del nostro patrimonio culturale E non c'è cosa più bella di vedere Qualsiasi persona Qualsiasi eh, straniero Infatti certo. noi facciamo tantissimi concerti in Giappone America Persone che non parlano l'italiano non capiscono l'italiano, però si emozionano nel sentire sì. cantare, nel sentirci cantare in italiano. questo. quello è stato grande. il nostro obiettivo, comunque, sempre: di, di, di raggiungere culture diverse. Come dice Pierre, vedere, vedere, vedere magari un giapponese emozionato per una canzone italiana che neanche conosce eh. e, è molto bello, ecco, perché portare la propria cultura in giro in giro a più culture, è qualcosa che ci ha sempre no? stuzzicato nell'idea ed è bello, molto bello. Tra l'altro siete tornati, perdonami da poco, dall'America Latina, 70.000 persone avete fatto, sì. quindi insomma sono anche questi numeri veramente incredibili. È stato eh. Sì, è, è bello vedere, è incredibile che dopo dieci anni c'è gente che comunque ancora ti segue da è lì. Anche perché non era facile passare da bambini prodigio a confermare un, un successo perché, eh. Anzi è la cosa più difficile perché molte persone quando iniziano da bambini si perdono mm -hmm. Ma noi diciamo che grazie anche alle persone, al nostro team abbiamo fatto le scelte giuste Cercando sempre di, di, di portare avanti e di essere coerenti con quello che abbiamo sempre fatto Questi siamo noi, noi siamo... siamo in qualche modo ambasciatori del bel canto e speriamo di farlo ancora per altri, per altri sì, dieci anni. ragazzi sono solo dieci daltronde, anni d'altronde scusami, siamo consapevoli che il nostro successo gran parte del nostro successo è dovuto ai brani che cantiamo certo. in questo cd che adesso mostrerò anche a favore di telecamera ci sono come avete detto un sacco di cover italiane però c'è anche un dvd con le immagini più belle dell'ultimo concerto a Matera cosa vi portate? so che vi è piaciuta moltissimo Matera, ho sentito dire in Molto. giro. Ma anche perché è un orgoglio per noi, Matera è stata capitale della cultura e noi, e ci faceva molto piacere perché vede, questo speciale l'abbiamo registrato anche per un ente televisivo americano mm -hmm. e, e quindi adesso partiremo in tour l'anno prossimo a gennaio in Canada e Stati Uniti e nel frattempo ci sarà questo speciale che girerà in tutta l'America e in, in, in 89 paesi giusto del mondo anche e quindi um, poter farla prima a Radio City Music Hall il 6 febbraio con questo repertorio anche, e con questo speciale è qualcosa cerchiamo, che ci rende comunque orgogliosi della nostra terra. Diciamo no? che cerchiamo di esportare il bel canto, la musica italiana e non solo anche le bellezze d'Italia perché abbiamo posti unici in Italia. È vero, a noi fa particolarmente piacere perché parlate di musica italiana, quindi siamo molto ma molto felici. Avete citato Radio City Music Hall che avete già fatto tra l'altro, voglio dire, cioè due volte, giusto? Quindi insomma Com'è l'esperienza lì? Perché hanno cantato no. dei personaggi illustri. Prima o poi sicuramente costruiranno un Radio Italia Music Hall. <ride> ma e noi saremo lì a cantare. <ride> <No>. <ride> Però sì, sì, sarà la terza volta. Eh, terza. Eh, la prima volta è stata nel 2013. Subito dopo il tour con Barbara Streisand, quindi anche quello ci ha aiutato a farci dicendo, conoscere una serie di più. Ma quanti di nomi, so ragazzi, eh... che sono incredibili. No, ma anche con Barbara Streisand parliamo di Manola. Oh. Lo so, mi ha chiamato per dirmelo, ah, appositamente. Cecilia. Ecco. No, quello, quello è stato un tour importante perché ci ha aiutato a farci conoscere di più eh, negli Stati Uniti. Però tornare per la terza volta con questo repertorio, che presenteremo proprio questo tipo di repertorio, ed è una musica che, che gli americani apprezzano. Soprattutto quando cantiamo eh, Il Nessun Dorma o Sole Mio, un po' come, come Andrea Bocelli certo. e, e il grande Luciano Pavarotti. Certo. Cerchiamo di seguire i passi, non ci paragoniamo assolutamente a loro, anche perché siamo giovanissimi sì. e c'è ancora tanto da, da, Però, da fare. Però diciamo che siete sulla strada giusta, questo anche, lo possiamo sì, dire. Sì, ma perché Se forse siamo bene. gli unici ragazzi della, della nostra età che cercano di portare questa musica anche alle nuove generazioni. Sempre viva. Certo. Il fatto di aver viaggiato così tanto vi ha dato anche la possibilità di cantare e imparare un sacco di lingue diverse dall'italiano. Qual è quella che secondo voi si sposa meglio con il vostro genere, oltre chiaramente alla S lingua italiana? Sicuramente la lingua spagnola, è molto simile all'italiano, è una lingua molto calda l'inglese è stato un po' difficile soprattutto per Ignazio quando <ride> dovete Ignazio. registrare Smile dieci anni fa quante, quante tracce ha registrato? 58 di... 58 <ride> volte una frase Vabbè, ma perché aveva un accento particolarmente no, no, perché, perché, decisivo wow. okay, perché, no, era una frase di Smile eh, non mi ricordo. Vai, ma lui, ma tu, tutti e tre parliamo inglese. Ignazio lo parla molto bene, però da, dal vivo, quando facciamo i concerti, lo fa apposta e parla <ride> l'inglese che accentua l'accento siciliano ed è divertentissimo. Sarebbe because when we come to The States yeah. he talks like this, no? off course il padrino no? <ride> allora dicevamo 10 eh, anni eh, un, questo cd eh, che è molto bello eh, ho visto che c'è però una versione che ha 27 canzoni che si può scaricare da itunes è vero? esatto sì. no, ci sono che... le versioni in spagnolo di musica che resta vicinissimo eh, qual, qual è, Sì, poi qual ci sono più? anche i duetti e i singoli esatto. perché cantiamo anche singolarmente nei concerti ognuno ha il suo stile, la sua vocalità avete presentato qui a Milano state facendo ancora gli in store, avete ancora delle date da fare non avete ancora sì. finito eh, domani Bologna domani Bologna e, Bologna e dopo, dopo, dopo... Dani Caserta però eh, ci esatto. teniamo a ringraziare tutte le persone che erano presenti in piazza, piazza uh, Duomo, piazza abbiamo, Duomo pubblicato, abbiamo pubblicato una storia ieri mm. sul, sul volo Visto. il primo firmacopio che abbiamo fatto a Roma nel 2009 sono venute quattro signore oh. Abbiamo filmato quattro copie, No, no, dopo 12. Dieci... no, no 12. No, no, per tre Siccome gli artisti esagerano sempre facciamo 12. Dai. Dai. E nel 2000, dopo 10 anni, nel 2019 i... Quando è stato sì. domenica in Piazza Doma Era C'erano più di 10.000 persone Vabbiamo visto Ma poi quelle signore lì le avete riviste negli store? Erano un po' adulti dieci anni fa ok, ok, Era per curiosità perché poi sono non sto scherzando. Sto eh. scherzando. No, è stato, quello è stato un mini live, una sorta di mini live, quello che avete fatto Quattro in Piazza Brassi. Duomo Sì, perché comunque si fa sempre: no? si arriva, si firmano le copie e uno se ne va. Invece, su Milano volevamo fare qualcosa di un po' più particolare. Eh, rispetto ad altre volte abbiamo deciso di, di, di cantare quattro canzoni anche perché festeggiamo dieci anni quindi ci sembrava siamo il minimo siamo affacciati sul balcone proprio. Eh, forse, no? abbiamo cantato come Romeo e Giulietta no? il volo o quello che resta perché Ignazio allora, era al pianoforte no, Ignazio prima è andato alla batteria poi è andato al pianoforte ah, ragazzi ma questi sono talenti devono essere espressi al, bar. Express, al bar, sì, anche, anche noi <ride> ma noi Lo durante i concerti facciamo <ride> dei momenti in cui lui è al piano, la chitarra io canto perché sfortunatamente no sfortunatamente purtroppo ancora non, non suono nessuno <ride> No, ma ma tempo. Si limita a suonare i campanelli di casa A ah, quello anch'io, il citofono <ride> lo suono da Dio ragazzi <ride> Ma eh, mi dite una cosa Anzi ci dite una cosa Quando state per registrare un brano no? Com'è che in base a quale criterio Vi suddividete le parti A e... ha più forza perché ci scanniamo <ride> Come vi scanniamo? No, no ma ormai adesso è molto più semplice eh. All'inizio è stato un po' problematico Però c'erano i produttori che decidevano Chi cantare, cosa, quale parte mm. Adesso conosciamo riconosciamo i nostri limiti, sappiamo chi può far meglio dell'altro una parte è chiaro che Gianluca inizia il brano perché ha la voce più calda dopo io e Ignazio facciamo il ritornello ma nemmeno chi può far meglio perché alla fine è solo una questione di chi riesce a... ad, ad esprimere meglio. meglio la vocalità perché magari come diceva all'inizio di una canzone io avendo un'estensione un baritonale rende meglio rispetto magari certo. Uh, e, e quindi la canzone quando si apre tipo il mondo mm -hmm. con, poi le armonie sono le cose più belle quando cantiamo e insieme no. perché abbiamo tre vocalità completamente diverse questa è stata una fortuna tra l'altro si è visto chiaramente, si è sentito chiaramente nella canzone che abbiamo appena ascoltato eh sì. del, del Radio Italia Live in Piazza Duomo, lì si sentiva veramente bene. Complimenti a chi ha fatto questi arrangiamenti e la produzione perché era perfetto. E quello lì l'ha fatto Celso Valli. Eh, bello. Eh, in questi dieci anni, nel senso che ricordo avete del vostro inizio? Perché dieci anni sono volati praticamente per voi, perché visto gli impegni che avete sicuramente oh, sono volati. Però, ragazzi, dieci no, anni. No, non, inizio... non ci va. Sai che noi abbiamo il timore di raccontare il nostro inizio? Perché. Abbiamo, mi ripeto, il timore di risultare un po' spocchiosi, presuntuosi, Ma no. mancanza di modestia. Perché anche con i nostri amici. Mm. Noi all'inizio, subito dopo il programma televisivo, mm. siamo andati negli Stati Uniti. Abbiamo firmato questo contratto con una casa discografica e ci siamo ritrovati all'età di 14-15 anni nei party con Lady Gaga, <ride> Beyoncé, <ride> Madonna, Puff Daddy i nostri amici quando lo raccontiamo a volte evitiamo, non ci credono perché sembra uno scherzo <ride> e, però le foto con Quincy Jones tutti questi, tutti questi personaggi ci sono e quello è stato il motivo per cui abbiamo partecipato al We Are The World per Haiti, il famoso sì, le, quel, quel brano però, è sì, io mi ricordo le prime emozioni quando avevamo 15 anni eh, eh, solite cose, no? vedevo un taxi giallo mi facevo una fotografia col taxi <ride> proprio Anche la prima semantolo. cosa no? <ride> No, però non, era, non faceva parte no, della vostra normalità all'epoca, adesso tutto questo fa parte di voi, della vostra normalità sì. cioè nel senso... no, Ma Io mi ricordo benissimo quando <ride> discutevamo con Gianluca perché io sono stato sempre un po' così, un po' più menefreghista mm. no? Ma lui, ci ritrovavamo in questi parti, Gianluca stava permanentemente così <ride> Vabbè No, non mi imitare perché io mi. Scusate, questo lo devo far vedere perché. Perché ci sta ascoltando il radio Sì, perché io ho molti talenti, mi prendo in giro molti talenti e questo è uno. Questo è il mio talento. Sì, perché questo è il mio talento. questo è il mio talento più grande, scusate. Questo. Zoom? Lui ah, ah, okay. si si ascoltando in radio, sta facendo un giochino con l'orecchio infini la parte iniziale esatto, della... perché in radio, giustamente lui ha molti <ride> talenti, anche quello di rompere le scatole. Ah, ecco. è Questo è il mio talento più grande. È esatto. Chi è che rompe più le scatole tra di voi? Lui lui, lui è sempre, sempre tu sempre so. è eh, però... come lo sai, l'hai capito? È dal ciuffo, le Ho capito dal ciuffo, ma sì, lui... da ciuffo, che capisci. Ma no, ma io sono rimasta a Riccio e mi piace un sacco. mi rifaccio a quelle volte. Tornerò, Riccio. Il tour, perché sta per partire un tour importante in giro per il mondo. Sì, allora, siamo felicissimi di annunciare sì. che il 30 di agosto canteremo all'Arena di Verona. Okay. E quello ci sta. Italia. Italia. Quello 4 il, 4 il 4 settembre, settembre dove? canteremo al Teatro Antico di Taormina. In casa. Via, in no? casa. Invece adesso a gennaio, febbraio e marzo ci sarà un lunghissimo tour negli Stati Uniti Partiremo dal Canada, se non squilla il cellulare. No, adesso Partiremo no, no, no, dal dire, che devi rispondere, è no, no, sì, è. Ora devi rispondere, Manolo, <ride> Manolo. chi è Manolo? Ah, <ride> e non, so, non è il mio alter ego, ve lo giuro. No, no, no quello no, del no, fisico e cozzalone. Questo, no, questo, tour, no, questo tour dicevamo oh no. negli Stati Uniti. <ride> Partiremo dal Canada, Stati Uniti, saranno 23 concerti. Alcune 12 stati, Non riesco nemmeno a pronunciare alcune città, quindi meglio leggerle. Ma, no, volevo sapere a casa che dicono di questa vostra assenza ormai continua eh, perché siete sempre in abituati, giro per il mondo la eh, famiglia ormai sì, sì. prendono quando ritorniamo quando tornate ma come siete, siete qui ma che fate tornatevene sono <ride> abituati cioè comunque per esempio io vivo da solo quindi un po' sono abituati a star lontani ecco quindi eh, parlate anche voi, non è che mi fate. No, stai parlando tu, non è eh, mica ti interrompiamo. Allora, ho detto chi? la mia. Allora, non sai come Ignazio, eh, eh, se gli parli sopra. E eh, non mi fate mai parlare abbi. un concetto. Se parla da solo si, se... si, si senti sente Senti sempre solo. la nostra senti, mancanza. Insomma, Io ho finito il mio concetto e voi vi agitate. È vero, è vero anche che noi non ci sentiamo soli perché siamo ormai una seconda famiglia. Certo, anche certo, perché certo. quando siamo in tour viaggiamo, siamo 40 persone tra band, tecnici, ma voi si sì, però dico le vostre famiglie che sanno che siete sempre in giro per il mondo vi vedono poco diciamo no? sì, beh, loro sanno un mese, un mezzo, mezzo l'anno io non parlo più non vorrei bene. dire cose eh, quando, eh, va eh, bene. Eh, quando va bene, quando va bene. Ma, non... ma che musica ascoltate voi nel tempo libero che genere ascoltate, vi piace? Ah, questo è importante perché deve... noi comunque siamo è importante dirlo, ci teniamo perché noi anche se cantiamo uno stile musicale diverso da quello che ascoltano magari i nostri coetanei and noi siamo aperti a qualsiasi genere musicale, ascoltiamo anche la trap per dire, no? apprezziamo... La è un pezzo della trap e rap, uno la oh, allora, sì, eh. diciamo Ognuno è libero di poter esprimere il proprio talento anche perché se arriva a tantissima gente c'è un motivo, quindi vero, vuol dire come noi magari arriviamo a, a migliaia di persone è giusto rispettare il genere musicale di tutti senza giudicare assolutamente. Ma loro sono poi nuovi cantautori italiani? Ma è giusto che dirlo. sia così, poi ascoltiamo anche il popolo, la musica americana. Io adoro, ad esempio, certo, quando, quando ci sono strumenti veri, lo apprezzo personalmente di più, eh. come John Mayer o magari un Justin Timberlake no, che esprimono la musica vera e propria, diciamo se posso lasciare suonata, lasciate, suonata ecco, esatto, suonata che è quella che apprezzo di più. E dire? Noi ascoltiamo a me piace ascoltare molto James Bland. Eh, Lady Gaga, l'ultimo, è, è stato fantastico Pink, è fortissima sì, che gusti. Diciamo, diciamo che ascoltiamo qualsiasi, qualsiasi genere Più a, me piace, pop, diciamo. a me piace molto l'R&B mm -hmm. Infatti Bene. non so se conosci Sabrina Claudio No, mi manca Mi piace da morire Mi manca Però sì. guarda, adesso che me lo dici la vado ad ascoltare, sono curiosa Vabbè, oh R&B, pop e diciamo trap Abbracciano un po' tutti i generi eh, giusto, È giusto, è giusto sì, che sia Johnny Mitchell Johnny Mitchell sì, ma anche quelli che hai detto prima non mi dispiacciono per niente. Ah, Però... baby! and Blues, eh, eh, ma infatti molto. stavo dicendo un'altra <ride> <ride> allora, cosa. Un Vabbè, ragazzi, noi ci salutiamo, eh, speriamo di vederci presto. Noi ci vediamo no, prestissimo. No, noi ci vediamo tra poco perché Vabbè, dovete fare un rado. devo fare, fare cose, esatto. Eh, Informeremo i nostri ascoltatori nei prossimi giorni. Vi auguriamo buone cose Grazie. e continuate così. Tra dieci anni vi aspettiamo qui per un altro album dei, dei prossimi Volevamo ringraziare sì, per sì, il vostro supporto e sostegno. Ci vedremo molto prima. Grazie ragazzi, grazie in bocca ragazzi. al lupo, grazie a tutti, grazie. Ragazzi. Ragazzi.